che si, si, si diffonde sempre di più in merito ai social presso quasi tutti i paesi ma principalmente presso i paesi dove c'è un governo autoritario eh, sono di due tipi eh, le tendenze uno o censurare oppure utilizzarlo per diffondere la disinformazione un po' come fa la Lega in Italia oppure come sta cercando di fare a tutti i costi Trump negli Stati Uniti d'America giusto per fare due esempi che ci sono cari vicini e L'altra scelta invece è, è quello che vi racconterò oggi, ossia il caso della Turchia, in piena pandemia nel mese di luglio eh, di quest'anno. E, ad un certo punto su Twitter eh, viene eh, postato e ripostato un, un tweet che insulta, offende, definiamo come vogliamo, la figlia del Presidente della Repubblica. Il giorno dopo... Eh, ah, Presidente... erano insulti sessisti? È un po' tutto, un po' in alcuni casi cioè, si può leggere come un insulto che dice stupida, un po' come un insulto anche sessista, sì. Eh, solo che il Presidente della Repubblica, eh, che è il papà della, della persona insultata, prende la parola e gira un po' tutti i canali televisivi, eh, vomitando odio eh, eh, e manifestando una reazione sfrenata. E concludendo il, il suo discorso con questa novità, allora dobbiamo sistemare questi social, okay? e la posizione del governo centrale turco nei confronti dei social è una posizione un po' mh, opportunista, per esempio prima parlavamo di Gezi, nel 2013 i social sono stati utilissimi perché i manifestanti potessero organizzarsi in piazza, ma anche per, per poter diffondere e effettivamente le immagini di ciò che stava accadendo in piazza purtroppo più di 60% dei media mainstream sono nelle mani di 4 5 aziende che sono direttamente oppure indirettamente collegate con il governo centrale in Turchia, quindi social volendo o non volendo rappresentano un canale alternativo. Durante Ghesi abbiamo visto nel 2013 che era importante e il presidente Repubblica, all'epoca era il primo ministro, aveva proprio fatto una dichiarazione netta e chiara dicendo che i social erano il tumore di, di questo periodo e andavano smantellati non sono stati mai smantellati, ma sono stati successivamente utilizzati e sfruttati dal governo centrale. Quindi la posizione di Ankara è cambiata nell'arco di 6-7 anni se non li, non li smantelliamo, ma li utilizziamo come ci pare. Quindi sono nati eserciti di troll, alcuni parlamentari dello stesso governo hanno anche ammesso che gli altri parlamentari avevano proprio affittato degli interi appartamenti in diverse città e li avevano di informatici, di, di persone che controllavano questi, eh, questi macchinari, algoritmi eccetera. Addirittura Twitter nel mese di giugno, io nel mio podcast ne ho parlato, più di 30.000 account via disabilitati in tutto il mondo, circa 9.000 di questi sono in Turchia e sono accusati di appartenere con le prove concrete al partito al governo e di manipolare l'informazione e soprattutto creare disinformazione nei confronti degli oppositori. Quindi, da censurare in questi anni eravamo passati a questo punto, adesso ci troviamo davanti a una legge che tende a re, eh, riprendere il tono del 2013, quindi sman smantellare. Cosa dice la legge passata nel, nel, nel mese di luglio che è diventata effettiva il primo ottobre tra l'altro? Dice che tutti i social devono aprire una, una, un, una, un ufficio di rappresentanza legale in Turchia. Quindi ufficio Facebook, ufficio TikTok, ufficio Twitter, ta, no? E poi ehm, tutti gli articoli, tutti i post ritenuti inopportuni devono essere rimossi immediatamente okay, dai social, quindi senza l'autorizzazione di un tribunale locale con la richiesta diretta di un parlamentare, okay? quindi la magistratura da mezzo si toglie praticamente. E le multe arrivano, se i social dopo il primo, secondo e terzo clicchiamo, non rispondono alla richiesta, le multe arrivano fino a 4.3 milioni di dollari statunitensi, con la limitazione della pubblicità, sappiamo soprattutto Facebook che Facebook è un grande contenitore pubblicitario ormai, e con la limitazione della banda, quindi eh, se tipo ehm, la cosa partisse oggi, eh, la sanzione nei confronti dei social, tipo ehm, facendo un esempio concreto, nel mese di maggio in Turchia gli utenti non potrebbero neanche aprire una foto su, social, eh, su Facebook perché Facebook avrebbe una banda strettissima, esatto. E addirittura eh, l'ultima scelta è quella di togliere la licenza. quindi Potremmo trovarci nell'arco di un anno che Facebook, Netflix o oppure altre realtà non, un, uh, un, non possano fornire un servizio in Turchia. Tut Finora che siamo all'inizio di ottobre e tutti hanno dichiarato che non hanno l'intenzione di aprire un ufficio in Turchia. Perché? E aprire un ufficio in Turchia terrorizza le persone, dato che la legge ha queste caratteristiche, e, e, e hanno paura di eh, mettersi a disposizione delle sanzioni e delle richieste del governo centrale. E la cosa più interessante è che ehm, in questa legge il governo eh, chiede immediatamente... E nel momento di necessità ai social di comunicare tutti i dati dell'utente segnalato su Twitter, soprattutto non molto su Facebook, sappiamo che ci sono tanti utenti con i nomi farlocchi oppure magari anche le account protetti, no? tu non puoi leggere i suoi tweet, invece in qualche maniera un parlamentare se volesse tutti i dati anagrafici informazioni eccetera legate a, quel, a quell'utente, Twitter è obblig sarebbe obbligato fornire questi dati, quindi violazione della privacy all'ennesima potenza. Giusto per dare un esempio in merito a un altro pezzo di questa legge, tipo se un politico denuncia 100 utenti e Twitter e non blocca i post di questi utenti e non fornisce i dati di questi utenti a questo politico, ok? Mentre il percorso giuridico procede, presso un altro tribunale il politico potrebbe denunciare direttamente l'azienda Twitter, perché non ha risposto positivamente alla sua richiesta, quindi pretendere dei soldi, delle sanzioni per una questione amministrativa, non per una questione legata alla libertà di espressione, quindi qua si arriva alla possibilità che i parlamentari otterranno un sacco di soldi dai social denunciandoli perché in quel momento questi social ci piacciono o no, ma in qualche maniera cercano di proteggere i dati degli utenti. Quindi questa è una legge effettiva adesso in vigore in Turchia. Nel mentre in Turchia cosa succede? Il um, 16 giugno del 2020 Ashen Rastan, giornalista presso un programma Media Mahallesi si chiama, insieme a un altro giornalista deputato Ahmet Sheik parlano delle, um, delle operazioni oltre a confine dell'esercito turco in Siria, in Iraq e in Libia. No? Eh, Amech nettamente dice eh, io eh, definisco come un esercito occupante quello turco eh, che si trova in Siria eh, Ayshen Rastan invece ha un tono più moderato e dice io mi vergogno di sentire ogni giorno che l'esercito del mio paese entra in un altro paese e definisce tutta questa eh, eh, operazione con i nomi eh, assurdi tipo ramoscello d'olivo lo scudo della pace eccetera mi vergogno di, di, di, di questo sì, esercito tutti e due sono stati condannati eh, per, aver, eh, per aver violato l'articolo che difende l'onore e la dignità dell'esercito turco e il canale ha dovuto oscurare il eh, suo schermo, quindi eh, interrompere le trasmissioni per cinque giorni, dal 27 eh, settembre al 2 ottobre. Per cinque giorni Hulk TV, che sarebbe il canale televisivo nazionale più importante dell'opposizione, quasi l'organo di stampa diciamo, del principale partito eh, dell'opposizione. L'ultima notizia è legata sempre alla censura, è una notizia di due giorni fa, e in una trasmissione sempre presso Halk TV, Levent Gültekin, un altro giornalista, dice che l'Azerbaijan è un pa paese privo di democrazia, non c'è un, un sistema elettorale democratico, esiste, un sistema, eh, esiste <ride> un sistema autoritario, parlando del conflitto tra Azerbaijan e Armenia. E Levent Kultekin, e insieme al suo canale televisivo sono stati condannati a pagare una somma, o quindi una sanzione economica, perché hanno ehm, offeso eh, l'Azerbaijan e il suo presidente Aliyev. Quindi la Turchia adesso difende anche la dignità di un altro sì. paese. La sua maestà si estende dalla figlia di Erdogan all'esercito fino a eh, uno stato diciamo, più o meno straniero. Poi... Almeno sovrano è la sua vita, no? Okay. Siamo sì. arrivati a questo punto. Sovrano, e alliev. <ride> e sovrano è allievo. Allievo è sovrano, è vero. Siamo arrivati a questo punto. Se vuoi concludiamo con uh, riferimento eh, al, al tuo... Alla Gorno-Karavac, Gorno sì. uh, eh, perché eh, è, è una situazione eh, che, che si, si rende sempre di più uh, bellicosa si va verso uh, una, una guerra che boh, forse, molto probabilmente... Eh, va cercando un, un, di, di, di, di mantenere le posizioni delle, dei, due, dei due contendenti eh, finché si arriverà all'ennesimo cessato il fuoco però nel frattempo muoiono un sacco di civili eh, con, nelle cantine dove si rifugiano per i bombardamenti ci sono droni forniti dalla Turchia cortesemente agli uh, azeri, ma contemporaneamente gli armeni hanno uh, armi che provengono dall'Iran, dalla Francia, dall'Italia, da, da praticamente tutto il mondo. Esatto, e il, credo che il conflitto tra Azerbaijan e Armenia sia l'ennesima guerra di deleghe, come abbiamo visto in Libia e in Siria, e al di là del fatto che tutti e, e due eserciti siano forniti dalla Turchia, dalla Russia, dall'Iran oppure da altri paesi, e credo che non, non si tratti di una guerra di indipendenza contro l'imperialismo a zero oppure armena anzi credo che mh, sia molto preoccupante eh, crescente il crescente nazionalismo che soffoca tutti e due paesi e, e le, mh, il crescente conflitto arricchito sostenuto dalla russia dalla turchia dall'iran e da altri paesi in questi giorni per fortuna eh, per opporsi a questa cultura della guerra eh, per, eh, per promuovere eh, la cultura della, per la pace, eh, la gioventù di sinistra azzera eh, ha pubblicato un, un appello molto interessante eh, che eh, definisce ciò che sta succedendo come una guerra imperialista eh, che uccide i giovani i civili eh, e anche innocenti in Azerbaijan e in Armenia. Successivamente ieri, se non mi sbaglio l'altro ieri, un, un appello congiunto a zero e armeno firmato anche da numerosi collettivi turchi. E, e diceva, è stato pubblicato e diceva la stessa cosa, questa è una guerra che uccide le persone innocenti, siamo molto preoccupati per il nazionalismo che cresce in tutti e due paesi e, e, e le, le terze parti devono togliersi da questo conflitto e le parti azerbegine e armenie devono mettersi a parlare della pace, una pace che si attende da più di, da più di 30 anni, sì, da quelle parti. Quindi, Credo che sia molto importante, eh, molto più, eh, più di eh, 30 anni. trent'anni, prima sì. ancora che si dissolvesse la eh, guerra sovietica, già, forse anche sì, grazie a quell'uomo con i baffi, sì. eh. e, e quindi queste credo che siano mosse molto importanti e sono posizioni da prendere in considerazione, e da tutte le parti ci sono delle persone che lottano per la pace, sono contro la guerra e in una guerra forse non esistono sempre buoni e cattivi, eh, meglio un, una, un, un, un giorno di pace di merda che un giorno di guerra forse, no? Eh, o, o perlomeno non, è, non sono etichette nazionaliste quelle che possono distinguere eh, una parte o l'altra Ci sono appunto eh, compagni azzeri che vogliono la pace come anche armeni eh, Leggevo un, un articolo di Sartori, eh, di Gianni Sartori Non il politologo, quello vecchio <ride> Il, il, il, il, il, il, il, il eh, il compagno che, ehm, che, che parlava di, di, di Kars, del, della, della città che adesso è occupata eh, dal, da un prefetto, mi pare. Mm -hmm. Sì, eh, sì il sindaco, del sindaco, del sindaco di Kars è stato eh, arrestato e, e sospeso qualche giorno fa, è stato eletto presso il Partito Democratico dei Popoli. Eh, guarda caso Kars è proprio al confine con l'Armenia, eh, certo. sta diventando una, una specie di... Eh, dei di, di mercenari jihadisti. Cioè. Come è successo per la città di Antep al confine siriano. Si esatto. Antep e Adiaman erano, e credo tuttora, due fortezze e, e luoghi di reclutamento e addestramento dei jihadisti dalla Turchia verso, verso la Siria. Sì. Concludiamo con caffè turco? Caffè. Allora, un aneddoto, stavolta vorrei raccontarvi un aneddoto un, diciamo, un po' sessista, però fa parte della, della, della storia e della cultura dell'Anatolia. Praticamente è, in, questa, in questi territori abbastanza patriarcali... Anche, anche il sessismo, anche il patriarcato non è che sia... Molto staccato da. Monopolio di una cultura. Europea. No, certo, esatto, esatto, <ride> cioè. assolutamente. Praticamente eh, succedeva, succede tuttora in, in una buona parte del paese, che è quando tu, due giovani si innamorano, e di solito. E' la famiglia di lui che va a chiedere il permesso al papà di lei, quindi va eh, in visita a casa eh, della futura sposa. La futura sposa, fino al momento in cui il papà non dice sì, ok, autorizza il matrimonio, non si presenta in, nel, nel salotto dove si incontrano due famiglie. In quel momento la sposa eh, futura sposa esce dalla cucina con un vassoio pieno di caffè turco e particolarmente quello che dovrebbe eh, bere il futuro sposo, e avrebbe del sale dentro il caffè, non lo zucchero, no? e prende consapevolmente quella tazza lì e deve bere tutto il caffè senza sputare niente. Questo è un simbolo che si traduce nella cultura popolare eh, in questa, sotto questa forma. Oggi beve il caffè amaro, brutto, cattivo okay? Okay? E perché eh, è pronta a affrontare tutte le difficoltà che possono affrontare eh, i futuri sposi insieme. No? Quindi è un, un piccolo, una piccola prova, un test iniziale questo. E, e ne passo all'ultima rubrica che sarebbe legata alla data di oggi. Oggi è il compleanno di Pnar Selek, la sociologa turca in esilio da molti anni ed è per me importante perché praticamente era la prima corrispondenza che ho fatto in Radio Blackout anni fa, sì, credo quasi dieci anni fa, la prima volta sono stato contattato dalle libere fre frequenze di Radio Blackout perché qualcuno voleva sapere la storia di Pnars e adesso adesso lunghissima ma vi invito vivamente di cercare questa storia, da... esatto <ride> podcast se si trova, oppure comunque eh, numerosi articoli in italiano sottoscritti su Pnars Lecchi. i suoi libri sono stati tradotti anche in Italiano, è uno sociologo molto importante, una brillante mente che purtroppo la Turchia ha perso e vive in esilio, in esilio come migliaia di altre persone che hanno dovuto lasciare questo paese in questi anni. Beh, eh, cercheremo la, questa, la sociologa di dieci anni fa. Eh. Grazie, e buona giornata. Grazie a te. Salute.